fare un nuovo video! Già! Dai muoviti, alzate dal divano, divano, e mettete qualcosa! Ok ho capito, adesso mi do da fare, vediamo quello che posso inventarmi. Ah, guardando l'acquario già da parecchio che così come sta non è che mi piace tanto. Sai che ti dico? Adesso uso dei led RGB e gli diamo oh, un nuovo look a questo acquario. Andiamo a realizzarlo! si può personalizzare il proprio salotto fa un bel effetto quindi se vi è piaciuto a voi questo progetto vi è piaciuto a noi realizzarlo a fine video eh, mettete un bel like e un bel commento Sì, però non dimenticare anche di dire che eh, dovete condividere questo video e di iscrivervi al canale voglio vedere tanti iscritti su questo canale quindi arrivederci alla prossima